Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER. Nell'episodio precedente vi ho introdotto come si pronuncia TH e H e in particolare ho specificato che l'H è un suono aspirato Tuttavia l'H non è l'unico suono che è aspirato in inglese Prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al canale così che quando nuovi video saranno pubblicati voi sarete notificati e inoltre vi consiglio di andare a visitare il nostro sito www.bordelanitalia.com quali sono le altre consonanti di cui il suono è aspirato? Si tratta della P, della T e della K. Questi suoni vengono aspirati in determinate circostanze. Quando, per esempio, queste lettere sono all'inizio di una frase. parola. Facciamo degli esempi. La parola PAD. Una pacca sulla spalla. Non è pat, ma PAD. Il suono è aspirato. Come in TOP. Non è top, è top Anche per la K si sì, un po' si aspira Tipo nella parola kill Non è kill, è kill Non so se notate la piccola aspirazione che fate Però questa regola per esempio non viene seguita Quando per esempio queste consonanti P, T e K si trovano alla fine di una parola O diciamo sono precedute dalla S Tipo se devo dire spit, non è spit, è spet. Non c'è aspirazione in questo caso Oppure stop. Non è stop, è stop. Non c'è aspirazione. Neanche in questo caso. Quindi vi suggerisco di abituarvi a pronunciare una bella H aspirata, ma anche di capire quali sono le parole di uso comune tutti i giorni in cui P, T e K hanno un suono aspirato. Detto ciò, io vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e ci vediamo con il prossimo episodio di ISER. Ciao!